Parte d'Italia. Noi diamo particolare attenzione per l'appunto ai nostri studenti, sia che svolgano, diciamo così, o intraprendano. Una, una via eh, che li porterà ad avere una laurea magistrale, sia che invece decidano per una laurea triennale. Noi abbiamo una tipologia abbastanza differenziata, chiaramente di percorsi formativi. Ora, io mi concentrerò in modo particolare sulla laurea magistrale, eh, vale a dire la laurea quinquennale, la laurea a ciclo unico viene chiamata in mille modi, ma il concetto è sempre quello chiaramente. E poi magari il collega Benvenuti proseguirà con la laurea triennale fra l'altro eh, sentirete dal collega come anche una scelta sulla laurea triennale non sia preclusiva eh, in prospettiva eh, non sia preclusiva per un percorso ulteriore che completi con una laurea eh, magistrale abbiamo cercato di far sì che gli esami presenti sia nella laurea magistrale sia nella, nelle lauree triennali siano in, in certo qual modo compatibili però su questo magari Sarà più esplicito il, eh, il collega Benvenuti. Per quanto riguarda, stavo dicendo, la laurea magistrale, una, una laurea a ciclo unico, una laurea che si svolge in cinque anni, è una laurea che si compone di 300 crediti, 300 CFU, crediti, crediti formativi universitari. Di questi 300 crediti, 30 crediti sono crediti cosiddetti crediti liberi, perciò crediti che possono essere eh, diciamo così acquisiti autonomamente dai singoli studenti andando a scegliere dei percorsi formativi di approfondimento dei singoli argomenti, può essere un argomento pubblicistico, privatistico storico, giuridico eh, penalistico, questo um, da un punto di vista amministrativistico oppure che so io, filosofico questi sono tutti percorsi che possono essere fatti con quelle che una volta venivano chiamate materia scelta, che io invece preferisco chiamare materie di indirizzo che permettono un ulteriore diciamo così approfondimento di certi particolari settori faccio degli esempi perché bene essere chiari anche nelle cose più che apparentemente possono essere più semplici eh, uno può vuole approfondire un aspetto del diritto amministrativo bene eh, l'esame per l'appunto del collega benvenuti diritto degli enti locali approfondisce un settore molto importante del diritto amministrativo che è quello per l'appunto riguardante gli enti locali Vuoi Vediamo vederlo e qui mi coinvolgo direttamente. Eh, il, il settore storico-giuridico, benissimo, un esame fondamentale. Sicuramente storia del diritto romano, ma all'interno di storia del diritto romano abbiamo una parte congrua che riguarda il diritto di famiglia e attraverso l'esame per l'appunto che eh, svolgo io, persone in famiglia in diritto romano si può approfondire un settore specifico, tutte queste cose sono messe a disposizione vale per questo discorso che faccio io vale un po' per tutti i settori sono messe a disposizione in tutti i settori disciplinari presenti nel nostro eh, dipartimento eh, importante eh, chiaramente è eh, seguire il piano di studi che alcuni eh, ritengono forse un po' troppo rigido, ma in realtà è stato studiato in modo tale che lo studente possa arrivare senza grossa difficoltà a quella che è la meta, alla quale giustamente deve eh, puntare e alla quale chiaramente puntano anche i genitori dei nostri eh, studenti. Perciò un percorso eh, che per, regolare che permette allo studente di dare le materie diciamo così, in, eh, in sequenza. Ci sono due semestri, un semestre che inizia verso la fine di settembre e eh, termina eh, sostanzialmente verso gennaio, poi eh, dipende molto dai calendari, un secondo semestre che normalmente inizia verso febbraio e che termina verso i primi di giugno. Eh, in questi due semestri vengono distribuite le materie per l'appunto che sono a disposizione eh, degli, eh, degli studenti. Noi raccomandiamo sempre, laddove sia possibile, noi raccomandiamo sempre la frequenza, perché la frequenza dà sicuramente uno scatto in più. Questo non vuol dire però che non, non, si, può, non si possa fare giurisprudenza anche come eh, studenti eh, che non frequentano, perciò come non frequentanti. In questo caso, e qui ritorno, ora non tutti l'avranno sentito, all'intervento dello studente eh, tutor di Antonio eh, che ha parlato eh, poco fa, e in questo caso è importante il rapporto con il docente, perciò domandare, chiedere informazioni, avere contezza chiaramente anche dei programmi che devono essere eh, sviluppati. Chiaramente nel percorso eh, annuale sono distribuiti degli esami, eh, sono nozioni molto semplici, si trovano anche nel notiziario per lo studente, ma magari possono suscitare anche qualche qualche domanda eh, delle, delle sessioni eh, di esami che eh, si concentrano al momento che siamo a maggio eh, diciamolo subito noi abbiamo una sessione con tre appelli fra i mesi di giugno e luglio due appelli nel mese di settembre abbiamo tre appelli nei mesi di gennaio febbraio e un appello straordinario chiamiam chiamiamolo in questo modo subito prima o subito dopo Pasqua, bisogna vedere quando cade la Pasqua, ma normalmente subito prima delle festività pasquali. Perciò c'è una distribuzione abbastanza variegata e abbastanza ampia. Quindi la cosa importante è quella di eh, seguire quelle che sono le indicazioni per l'appunto che vengono fornite a tutti i singoli studenti. Un, eh, vabbè, questo qui è abbastanza scontato perché, per chi mi sente, a volte mi sento fare la domanda. Professore, esistono materie propedeutiche? Sì, esistono delle materie propedeutiche, sono, non, non sono tantissime, ma sono quelle materie che devono essere e dovrebbero essere date prima, anzi devono essere date prima di un determinato eh, diciamo così, eh, percorso. Sono tutte materie fondamentali, naturalmente. L'unica cosa sulla quale noi a volte, sia io che il collega, insistiamo eh, nei nostri interventi di orientamento è quello di non eh, diciamo così, dare gli esami in modo casuale ma di eh, creare eh, un percorso diciamo così, che possa anche eh, far comprendere la strada che si vuole eh, per l'appunto intraprendere. Eh, per quanto riguarda gli sbocchi professionali, beh, noi abbiamo le professioni principe, le professioni principe sono quelle dell'avvocato, perciò la eh, carriera forense, quella di notaio e quella di magistrato, però non si deve pensare che siano solamente queste tre. Noi abbiamo avuto, sia io che il collega, modo di ascoltare un dirigente del Ministero del Lavoro che, per l'appunto, diceva: Guardate, che giurisprudenza apre almeno 26 strade, 26 professioni, probabilmente qualche cosa di più. Questo per dire che non necessariamente. Eh, chi intraprende la strada eh, di eh, giurisprudenza una laurea magistrale in giurisprudenza deve avere come obiettivo esclusivamente eh, il diventare avvocato, il diventare giudice, il diventare notaio. Ci sono altre strade che possono essere prese dal dirigente d'azienda, dal dirigente pubblico eh, dal, dal, dal, dal, dal funzionario pubblico, quadro eh, ma si possono trovare anche come consulenti nell'ambito per l'appunto imprese perciò voglio dire sono sarebbe un diciamo un elenco della spesa veramente lunghissimo però nel percorso ecco lo studente le nostre le nostre studentesse i nostri studenti possono attraverso anche lo strumento del tutorato avere eh, delle ulteriori informazioni di avere anche dei chiarimenti di porre delle domande perciò diciamo così è un è un lavoro, un work in progress, nel vero senso della parola, vale a dire un lavoro che va avanti giorno a giorno. E quello che possiamo dire agli studenti che in questo momento mi stanno ascoltando, e ai genitori che eventualmente sono eh, collegati con noi, ecco, eh, dovete, eh, come diceva prima il nostro studente tutor, avere un rapporto diretto con i singoli, con le singole professoresse, con i singoli professori che sono presenti all'interno del dipartimento. Una annotazione voglio fare, poi passo perché è bene non parlare tanto e lasciare più spazio magari alle domande. Un'annotazione: una cosa alla quale noi teniamo molto, non dico solamente a giurisprudenza, ma in generale nell'ateneo senese, è la internazionalizzazione perciò la possibilità, noi spingiamo i nostri studenti ad avere delle esperienze, ora in queste condizioni è un po' più complesso, però insomma noi eh, ci auguriamo che il tutto possa terminare il più rapidamente possibile. Noi stimoliamo i nostri studenti ad avere delle esperienze, con l'esperienza Erasmus, ma non solo eh, Erasmus e anzi premiamo attraverso dei punti aggiuntivi in sede di laurea coloro che hanno queste esperienze, coloro che vanno a, mh, diciamo così, ad avere esperienze internazionali Francia, in Germania, eh, in, eh, in Spagna e eh, diciamo così acquisiscono un numero di crediti che può essere scontato dai 300 crediti o può essere messo anche in eccedenza ma che viene comunque considerato come un qualche cosa di eh, che, che, costi che costituisce un elemento per poter dare una forma di premialità a, per l'appunto come dicevo al momento della laurea. Perciò noi spingiamo, è chiaro mh, eh, non, non tutte le materie sono anche insegnate in lingua inglese, ma insomma, ancora nei tribunali italiani si parla non so per quanto, ma ancora si parla l'italiano, perciò è abbastanza chiaro che dovremmo spiegare l'italiano. Cioè, nonostante abbiamo, soprattutto nel settore internazionalistico, esami eh, che vengono impartiti, sono tutti chiaramente a scelta dello studente eh, possono essere affrontati esami in lingua inglese dove si impartisce la lezione, si fa l'esame tutto in lingua inglese, addirittura abbiamo un esame nell'ambito di diritto del lavoro che viene impartito in lingua spagnola. Questo per far comprendere che Siena è molto aperta e punta molto alla internazionalizzazione. Fra l'altro anche come percentuale di attenzione diciamo così, verso il settore eh, internazionale eh, diciamo così, noi ci collochiamo anche qui ai vertici diciamo, eh, delle università italiane, proprio perché c'è stato e continua ad esserci un grosso investimento. Io faccio parte anche del consiglio di amministrazione dell'Università di Siena e vi assicuro che anche nel consiglio di amministrazione con gli altri colleghi e con il magnifico rettore guardiamo sempre con molta attenzione a, eh, agli studenti ma anche proprio alla possibilità che la loro formazione sia eh, la più ampia e europea eh, possibile. Ora passerei la parola al collega Benvenuti per una rapida, un rapido intervento sulle lauree triennali e quant'altro chiaramente vorrà, eh, vorrà dire. Sì, eh, grazie Roberto. Eh, parlerò anche delle lauree triennali, voglio aggiungere soltanto una cosa proprio per completare quanto tu eh, stavi dicendo relativamente ai corsi in lingua inglese. Ecco, l'inglese è effettivamente molto importante. Come è noto, la legge prevede l'obbligo di conoscere la lingua inglese. Per le lauree triennali è previsto il livello B1, che corrisponde al PET per le lauree magistrali è necessario conseguire il livello B2, eh, quindi quello che corrisponde al FIRST poi ci sono anche percorsi di laurea che richiedono livelli di conoscenza della lingua e certificazioni di, eh, superiori, però ecco per noi a giurisprudenza nell'ambito della laurea magistrale è richiesto per potersi laureare l'acquisizione eh, del livello B2, B1 e B2 ecco, gli studenti che, eh, questo è un'informazione che può essere utile. Gli studenti che durante la scuola, durante il loro percorso scolastico, hanno già conseguito eh, queste certificazioni eh, o il B1 o il B2 o addirittura eh, certificazioni superiori, eh, presentandole al, eh, al momento dopo l'iscrizione ecco, quei crediti previsti per, eh, per la conoscenza della lingua inglese per queste idoneità verranno riconosciuti dal Comitato per la didattica del, e dal Centro Linguistico di Ateneo coloro che invece non hanno ancora conseguito nessuna certificazione ecco, in, è utile informare che eh, il Centro Linguistico di ateneo organizza eh, dei corsi di laurea e dei corsi, scusate, di lingua che permettono poi appunto agli studenti di superare questi esami che sono obbligatori, anche perché poi se si fanno esperienze all'estero, come tra l'altro eh, diceva anche il collega, sotto, eh, lo sottolineava, eh, beh, la conoscenza della lingua straniera è importante e per gli studenti che ritengono opportuno andare in università non dove la lingua non è l'inglese, ma ad esempio il francese, il tedesco, lo spagnolo o altre lingue straniere, comunque il centro linguistico dà la possibilità di frequentare dei corsi per non trovarsi impreparati al momento in cui loro eh, sceglieranno di eh, affrontare questa esperienza che noi, ripie, ripeto, cerchiamo di incentivare in tutti i modi. Ecco, eh, la laurea magistrale, come diceva eh, il collega, è eh, quella diciamo così eh, che ad, anche dal punto di vista eh, degli anni ha una durata maggiore, sono cinque anni. Però nel nostro dipartimento eh, vi è anche un corso di laurea triennale ed è il corso di laurea in servizi giuridici, il quale è organizzato in tre indirizzi. Il primo indirizzo è per consulente del lavoro. Quindi di fatto scelgono questo indirizzo, questo corso di laurea in servizi giuridici con indirizzo consulente del lavoro, coloro che aspirano ovviamente a intraprendere quel tipo di, quel tipo di professione, quella di consulente del lavoro, per la quale è un libero professionista, normalmente il consulente del lavoro, per il, però la legge prevede che non sia necessaria la laurea magistrale e sia sufficiente una laurea triennale, per cui noi abbiamo organizzato, ormai siamo stati fra i primissimi in Italia, un corso di laurea proprio indirizzato a quell'obiettivo di formare i futuri consulenti del lavoro. Poi abbiamo altri due corsi, che sono sempre nell'ambito del corso di laurea in servizi giuridici, altri due indirizzi, il primo è quello in amministrazione, sicurezza e servizi al territorio, e, eh, quindi sono tematiche molto interessanti che eh, riguardano appunto eh, l'amministrazione pubblica in particolare le amministrazioni locali, i servizi al territorio e il tema oggi di grande interesse della sicurezza sul territorio e poi un altro eh, indirizzo è quello per impresa, ambiente e sistemi agroalimentari quindi anche qui si va diciamo, sul territorio perché eh, l'ambiente, la materia ambientale, le problematiche dell'impresa collegate appunto alle problematiche ambientali e agroalimentari sono temi di grande attualità. Ecco, eh, questi tre indirizzi sono articolati anche in un modo direi molto interessante perché il primo anno... È comune per cui eh, di fatto gli studenti eh, presentano diciamo ed è soprattutto già dal secondo anno abbiamo ehm, diciamo una maggiore specificazione ma poi è proprio nel terzo anno che ognuno di questi indirizzi diciamo presenta delle particolarità e quindi eh, come dire, eh, approfondisce eh, le tematiche specifiche del singolo indirizzo quindi sono organizzati in modo comunque al primo anno di fornire una formazione di base comune che è assolutamente necessaria e poi a partire dal secondo anno eh, affrontare più specificatamente le tematiche eh, proprie dei singoli indirizzi. Eh, Un'altra caratteristica di questi corsi di laurea è che l'indirizzo per consulente del lavoro è impartito nella sede di Siena, quindi eh, direttamente qui insieme al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, mentre invece gli altri due indirizzi, impresa, ambiente, e sistemi agroalimentari e amministrazione, sicurezza e servizi al territorio, vengono integralmente impartiti nella sede di Arezzo perché l'Università di Siena ha anche questa sede ad Arezzo che, eh, in cui appunto, vi sono alcuni corsi di laurea e nello specifico appunto, noi abbiamo optato per eh, appunto, affidare alla sede di Arezzo la gestione di questi due indirizzi. Eh, abbiamo anche un'altra uh, sede eh, distaccata, anche se eh, diciamo questa, è, diciamo quella di Grosseto, eh, per la quale abbiamo organizzato per il corso di laurea magistrale delle lezioni diciamo anche in teledidattica per cui lì c'è una sorta di didattica mista frontale, per appunto eh, il corso ehm. di laurea magistrale però comunque in quel caso lo studente è iscritto all'università di siena con sede sì, a siena, siena, però può frequentare appunto alcune lezioni in teledidattica, ma anche in presenza eh, con alcuni docenti anche nella sede grossetana per cui c'è diciamo un ampliamento dell'offerta che permette effettivamente a, a coloro che decidono di iscriversi a Siena di non solo di scegliere il corso di laurea che ritengono più eh, adatto a quelli che sono i propri obiettivi o le proprie aspirazioni ma anche di eh, valutare anche la sede quindi eh, chi non bisogna dimenticare che anche la sede a retina è una sede perfettamente organizzata dove i servizi sono ottimi. Ecco, gli sbocchi professionali. Beh, il corso di laurea triennale, ovviamente, eh, mentre a differenza del corso di laurea magistrale chiaramente eh, tutte diciamo, il, il più vi è un più ampio ventaglio di eh, sbocchi professionali, i corsi di laurea triennali sono come avete sentito anche più mirati cioè sono più indirizzati a formare lo studente in alcuni settori che poi sono però settori di grande interesse proprio per la comunità e per le imprese e infatti vi è una ricaduta sul territorio e quindi questi hanno diciamo vi è anche sono alcuni di questi due di questi corsi di laurea sono stati anche attivati anche in collaborazioni con amministrazioni pubbliche, eh, con comuni, con lanci, eh, per cui abbiamo diciamo c'è una richiesta che viene anche dal territorio per attivare questo tipo di offerta formativa, eh, ovviamente lo studente che si consegue la laurea triennale e desiderasse in futuro conseguire la laurea magistrale, eh, questo lo può fare, non gli è certamente precluso. Anzi, lo studente ovviamente è già in possesso di una laurea, quindi di un titolo che è spendibile nel mondo del lavoro, ma può anche decidere poi di completare il proprio percorso con un successivo periodo di studi che, o acquisendo appunto la laurea magistrale in giurisprudenza oppure in futuro si ipotizza anche la creazione di alcuni percorsi biennali però per il momento si dà la possibilità allo studente di conseguire la laurea magistrale eh, certo bisognerà valutare i crediti perché tenendo conto appunto dei crediti che sono stati e si sono conseguiti nell'ambito delle lauree triennali in alcune materie sarà necessario inevitabilmente fare qualche piccola integrazione però il grosso viene certamente riconosciuto e con ulteriori due anni lo studente ha l'opportunità di laurearsi anche in giurisprudenza di diventare eh, eh, dottore magistrale in giurisprudenza quindi è un'ulteriore opportunità che abbiamo cercato di organizzare nel migliore dei modi aggiungo che poi il laureato a Siena ha anche numerose opportunità nel post laurea. Una delle principali è certamente la scuola di specializzazione per le professioni legali. Eh, Come è noto, eh, per poter diventare poi avvocato, notaio, eh, occorre chiaramente anche completare la propria formazione post laurea e bisogna dire che la scuola di specializzazione da eh, direi dei grossi risultati proprio in quella direzione c'è da dire eh, poi anche che eh, il, mh, il vantaggio fra virgolette di studiare a Siena è che il rapporto con i docenti è molto stretto direi è molto bene organizzato come diceva prima anche il collega e anche lo studente tutor e quindi anche in queste attività post laurea vi è un tutorato che permette quindi comunque agli studenti di affrontare poi molto bene l'ingresso alla professione aggiungo un'ultimissima cosa eh, che riguarda la laurea magistrale in giurisprudenza cioè la possibilità prevista dalla legge al quinto anno di anticipare 6 eh, dei 18 mesi che la legge prescrive come necessari per poter poi sostenere l'esame per diventare avvocato o notaio. La legge appunto prevede 18 mesi, ecco noi ci siamo organizzati in modo tale da consentire allo studente nel corso dell'ultimo anno di anticipare sei mesi di pratica in uno studio e quindi di fatto di eh, prepararsi più assiduamente e anche in modo anticipato poi all'ingresso nel mondo del lavoro e all'esame per avvocato o notaio questa okay. è una grossa opportunità abbiamo poi accordi e convenzioni quindi con gli ordini avvo degli avvocati con il eh, con i notai con anche questo vale quello che vi dicevo anche per i consulenti del lavoro perché anche per chi si iscrive al corso triennale per consulente del lavoro ha l'opportunità di anticipare sei mesi eh, per, di pratica durante l'ultimo anno del corso. E, eh, e poi appunto abbiamo molti comunque, rapporti eh, con eh, studi legali e eh, appunto, eh, ordini professionali che ci permettono effettivamente di affiancare gli studenti. Poi, eh, una volta conseguita la laurea. Stefano, eh, a proposito di quello che stavi dicendo, ho letto per l'appunto un, eh, un messaggio di Antonio. Ecco, noi abbiamo uno studente tutor che proprio in questo momento sta svolgendo. Io vorrei che ne parlasse molto rapidamente, perché ho visto che c'è uno studente Trabalzini che si è già, Nicolò Trabalzini, che si è già messo in lista per fare una domanda. Eh, io chiederei eh, ad Antonio sì. eh, per l'appunto di raccontare sì, la sì. sua esperienza eh, mi limito ad esporre la pratica anticipata come funziona? Sì, va sì. bene, va bene, perfetto okay. ora eh, mi presento a tutti e eh, per chi non ci fosse prima sono Antonio Ragazzo sono un studente dell'ultimo anno di giurisprudenza laureando prossimo e vi porto la mia esperienza con riferimento a una delle possibilità a cui faceva riferimento il professor Stenvenuti, eh, la cosiddetta pratica anticipata. Vorrei fare un po' di chiarezza perché da studente so la difficoltà che si ha nell'approcciarsi al mondo del lavoro quando sembra tutto così distante, l'avvocatura, la magistratura. In realtà è tutto molto più semplice rispetto a quello che sembra. Concluso il percorso con la laurea magistrale a 5 anni, c'è la possibilità di iscriversi ad un qualunque ordine forense per fare 18 mesi di pratica. I 18 mesi di pratica danno la possibilità di poter iscriversi all'esame di Stato che si tiene per l'avvocatura ogni dicembre di ogni anno salvo evidentemente la situazione particolare ma che ai propri studenti non interessa di quest'anno per l'emergenza come diceva ancora il professor Benvenuti c'è poi la possibilità di poter tuttavia seguire altri percorsi poter anticipare questa pratica fino ad un massimo di sei mesi io personalmente con l'Università di Siena ho sfruttato di questa opportunità che non è affatto scontata infatti sia a livello legislativo quindi a livello generale il Ministero permette la possibilità insieme all'Ordine e al Consiglio dell'Ordine Forense a livello nazionale di realizzare una cosa del genere è indispensabile anche che la stessa università si accordi con il consiglio dell'ordine del territorio per dare la possibilità al proprio studente compilando qualche carta e trovando un proprio dominus quindi un proprio avvocato di poter anticipare quali sono gli effetti pratici ci si potrebbe legittimamente chiedere di una pratica anticipata in realtà non sono affatto possibili. anticipare di sei mesi significa infatti concludere entro 12 mesi dal momento della laurea e quindi recuperare un intero anno, posto che l'esame è sempre a dicembre, e dunque inserirsi nel mondo del lavoro prima. Per tutti quelli che ci ascoltano, però vorrei chiarire un ulteriore aspetto, che anche per la strada della scuola di specializzazione in cui faceva riferimento il professor Benvenuti, bisogna tenere presente che la scuola di specializzazione che si compone di due anni, e Siena ha una scuola di specializzazione, vale anch'essa come 12 mesi ai fini della pratica forense. Quindi, in teoria, volendo fare un esempio, chiudere ed essere chiari. Ci può essere la possibilità di laurearsi, fare 18 mesi e fare l'esame d'avvocato ogni dicembre dell'anno. C'è la possibilità di sei mesi in anticipo più ulteriori 12 dopo la laurea e quindi recuperare un intero anno ai fini dell'esame d'avvocato che si tiene sempre a dicembre. Vi è la possibilità di fare ben due anni di scuola di specializzazione e a quel punto iscriversi al primo concorso utile per la magistratura vi è la possibilità ulteriore, se qualcuno vuole segnarsela di fare il cosiddetto tirocinio ex articolo 73 si trova facilmente su Google che è la possibilità per 18 mesi di essere affiancata ad un magistrato dalle corti superiori che sono a Roma fino al Tribunale Ordinario della circoscrizione più vicina al cittadino e questi 18 mesi valgono al pari dei due anni della scuola di specializzazione come 12 mesi di pratica forense che associati a quei sei eventualmente anticipati vi danno a quel punto la possibilità, vi faccio il mio caso e per quello ne parlo con tutta questa tranquillità a 25 anni di potervi aprire ogni possibilità e se avete questa possibilità la avete perché c'è un'università dietro che ha avuto la briga di stipulare un, un accordo con l'ordine forense che vi dà la possibilità di essere seguiti perché c'è un tutor che viene scelto direttamente dall'università che vi segue durante questa fase così come diceva il professor Benvenuti nella fase successiva. Molto bene, Antonio, molto bene. Eh, mi pare Insomma che sono un intervento... Anche ecco, se esatto. è prenotata È Nicole Cavalieri. Sì, sì salve, Trabalzini. Sì. E poi Trabalzini, Dai. sì, prima Cavalieri. Semmai, via eh. via che interverrete, mi scusi signorina, eh. Eh, facendo la domanda, ecco, specificate se volete che vi risponda il docente o uno studente tutor, così almeno sappiamo come smistare anche eh, gli interventi che eh, verranno fatti in seguito. Prego, signorina. Sì, innanzitutto grazie per la parola e mi scuso se non riesco ad aprire il video, ma mh, essendo collegata da telefono ho un po' di difficoltà, però ecco, spero non sia un problema. No, assolutamente. <ride> Insomma, da dove viene, signorina? È da Terni, in Umbria. Ah, benissimo. È all'ultimo anno di studi? Esatto, l'ultimo anno di liceo classico. Benissimo, perfetto. Abbiamo eh... molti umbri qui da noi e molti ternani, perciò ah, si in compagnia. <ride> Prego, <ride> sì, signorina. infatti mi hanno partato, parlato molto bene della vostra università. ecco. E, la mia domanda era, eh, sarei interessata a conseguire una laurea, ma, ma, laurea magistrale in giurisprudenza, eh, inserendo però all'interno del percorso alcuni esami in inglese, per delineare un profilo professionale con una vocazione più internazionale, diciamo. E, a questo proposito, quindi vorrei che mi rispondesse un docente. E, la mia domanda, appunto, era: la vostra università eh, offre, oltre all'esperienza Erasmus. Eh, anche la possibilità di un double degree all'estero, cioè la possibilità di prendere una, un doppio titolo, quello italiano e ad esempio eh, quello statunitense durante l'ultimo anno di università? Prego Stefano. Beh, dunque, da questo punto di vista noi non abbiamo specificatamente per giurisprudenza il double degree, però abbiamo comunque organizzato il percorso che permette effettivamente di eh, salvo Alcune eh, abbiamo qualcosa con la Spagna se non sbaglio con la Spagna no? ma anche con la Francia e anche con la Francia quindi sì, no, c'è so, qualche, qualche cosa del genere Ora, ci permetta di magari eventualmente se ci ricontatta su questo argomento specifico le potremmo dare delle informazioni molto più dettagliate magari, guardi, guardi signorina scusa se intervengo sì. in un momento poi ti lascio la parola noi abbiamo anche grazie ad alcuni colleghi, per esempio, nell'ambito del diritto commerciale, dei contatti molto importanti con università e con percorsi di studio con il Sud America, vale a dire con il Brasile, con l'Argentina, con il Messico. Possibilità con la Colombia, con la possibilità perciò anche di avere, diciamo così, delle esperienze extra europee, cosa che mi pare chiedesse lei. Scusami, scusate, esatto, no, esatto. le esperienze extraeuropee non ci sono problemi. Anche con Israele, appunto con molti, negli Stati Uniti, eccetera. Eh, però forse la signorina si riferiva proprio al titolo, al titolo double degree, per cui su quello bisogna eh, che magari ci informiamo meglio per dargli un'indicazione molto più specifica ora sul momento eh, eh, mi trovo un po' impreparato no capisco che è una, domanda, no, no, capisco, è una domanda molto specifica e settoriale però eh, avendo accumulato un bagaglio di esperienze diciamo, eh, ascoltando anche altri interventi ehm, comunque penso adesso da semplice studente liceale che questa possa essere una, la mia strada, insomma. Poi ottimo, ovviamente... ottimo, ottimo, ottimo signorino. Ma guardi che è un qualche cosa che noi non solo eh, guardiamo con molta attenzione, ma anzi cerchiamo, come se mi ha sentito prima. Noi cerchiamo di stimolare i nostri studenti a avere questa esperienza all'estero, perciò lei può fare eh, degli esami all'estero in lingua inglese o in altra lingua chiaramente, eh, esami che comunque completeranno in forma internazionalistica diciamo così, il, suo, il suo percorso, lo potrà fare a Siena e all'estero. Quindi una possibilità che sicuramente lei avrà a Siena a disposizione. Anche dei percorsi vestiti proprio su quello che lei eh, vuole diciamo così, eh, raggiungere e, e, e conseguire. Quindi mi sembra una domanda più che legittima. Grazie. Eh, signor Travalsini. Buongiorno, eh, grazie della parola. Io frequento il quinto liceo scientifico a Montepulciano mm. e vorrei fare una domanda ai professori. Una volta conseguita la laurea in amministrazione, imprese e servizi al territorio di servizi giuridici, la triennale. Eh, quali, la triennale, sì. sì. quali sono gli, eh, gli sbocchi lavorativi eh, proprio specifici e se è possibile poi in seguito anche accedere ai concorsi eh, nelle forze armate? Allora rispondo io anche perché eh, Travalsini ti do del tu, sei un mio concittadino, vedo che sei eh, nel, nell'immagine che, appa che, che appare appare un Travalsini piccolo con la fascia tricolore, cioè, eri, eri, sei stato il, il sindaco dei ragazzi, dico bene? Eh sì, nel 2013-14. Eh, ecco, 2013, eh, se ti vedo a fianco con l'amico Andrea Rossi, con l'allora sindaco di Montepulciano. Bene, mi fa piacere. Allora, quali sono chiaramente gli sbocchi professionali? Già il nome e eh, l'indicazione che ti ha dato... Il mio collega ti fa capire che è utile chiaramente questo per tutti i concorsi, come funzionario, chiaramente all'interno delle amministrazioni pubbliche. Che siano comuni, province, regioni, città metropolitane e quant'altro. Perciò, diciamo così questi corsi triennali, come quello in amministrazione, così come alla quale ti facevi riferimento Trabalzini, sono corsi professionalizzanti che perciò, da una parte. Inseriscono nel mondo del lavoro dall'altra non ti precludono di poter prendere una laurea magistrale per l'appunto eh, successivamente. Per quanto riguarda la polizia, la laurea triennale è sicuramente utilizzabile, tieni conto però che per certi percorsi, se vuoi fare tanto per essere chiaro: il commissario, il, eh, il questore, insomma la carriera, diciamo, o la carriera prefettizia, eh, lì occorre una laurea magistrale. Però la laurea triennale può essere utilizzata all'interno di certi percorsi che le forze armate o comunque le forze di pubblica sicurezza possono sicuramente offrire. Va bene, Nicolò? Trabalzini. Grazie mille. Sì, grazie per tutto il chiaro? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Perfetto il nostro Trabalzini. Stefano? La, signori, la signorina Lucia Damiani. Buongiorno, grazie per la parola. Volevo fare una domanda. Allora, io eh, frequento il quinto liceo scientifico dell'Aquila e eh, mi piacerebbe insomma venire a studiare all'Università di Siena, sia comunque per l'offerta, sia comunque perché mi piacerebbe affrontare con quell'università in un posto diverso. In questo senso esistono tipo delle borse di studio, comunque delle agevolazioni per il trasferimento vicino alla struttura dell'università o comunque diciamo gli aiuti economici in questo senso. Guarda, innanzitutto benvenuta a questo incontro, sei la seconda abruzzese o c'è cioè una tua collega di Pescara eh, che non so se è ancora in contatto con noi che comunque ci ha fatto compagnia per un po' di tempo. Ci sono dei supporti molto importanti. Prima cosa, guarda con attenzione il regolamento tasse perché il regolamento tasse eh, è, può dare di per sé un aiuto molto importante. Noi abbiamo una no tax area molto più ampia rispetto a quella che hanno altre università e soprattutto eh, laddove in altre università Diciamo così, le tasse vengono pagate integralmente al di sopra di 30.000 euro o cifre eh, ISEI. Io parlo naturalmente, noi qui arriviamo praticamente a 99.999 euro, perciò a 100.000 euro. Da 100.000 euro in su paghi tutte le tasse, già questo di per sé mh, credo possa essere considerato una agevolazione. Poi ci sono borse di studio, c'è eh, la possibilità, eh, sempre partecipando ai bandi del diritto allo studio universitario, il DSU toscano, la possibilità di avere eh, accesso alla, alle case degli studenti, noi ne abbiamo... Un numero elevatissimo se non vado errato Stefano 16. Non so se dico bene sì, Stefano sì, 16, 16. ecco e attenzione eventualmente tu dovessi essere vincitrice queste, queste, questi alloggi sono assolutamente gratuiti, puoi avere agevolazioni per quanto riguarda eh, l'utilizzo della mensa puoi avere il prestito d'onore ci possono essere mille e più eh, possibilità, in questo senso io chiederei a eh, uno degli studenti tutor che è in collegamento con noi di, eh, se hanno delle esperienze in tal senso, Alessandro se non vado errato tu abiti in anche una casa Stefano dello studente visto, anche, anche è... Stefano, te Alessandro ora ho visto Alessandro eh, sei in una casa dello studente dico bene o dico male? sì sì, sì. sì. Eh, quanto, paghi, non... quanto paghi al mese Alessandro? zero ecco, perciò vede signorina che quello che raccontiamo <ride> è vero, però mai credere a un professore diciamo Cred di credere a un suo collega forza Alessandro Ciao, io mi presento, sono Alessandro, iscritto al quinto anno di giurisprudenza e m, sono uno studente a fuori sede, quindi vengo da Fuori Regione, sono campano. E da cinque anni vivo a Siena e vivo all'interno di una residenza universitaria perché appunto ho fatto richiesta per ottenere questi benefici alla DS Toscana, che è l'azienda regionale del diritto allo studio. E, m, nel mese di luglio, mese di luglio-agosto, viene pubblicato un bando dove diciamo, sono poi specificati tutti i requisiti, sia economici, ma anche requisiti di merito. Um, I vincitori, e quindi i a borsa di studio e post-alloggio, hanno diritto ad una serie di, uh, diciamo, di servizi. Tra questi c'è appunto il post-alloggio, quindi la possibilità di, um, di vivere in una residenza, una struttura universitaria, quindi residenza universitaria, di poter diciamo, accedere ai servizi della mensa gratuitamente, ad avere un esonero dalle tasse universitarie e in più c'è anche un contributo economico che l'azienda diciamo, dà ai beneficiari. E, ci sono, come diceva già il professore, circa 11-12 residenze all'interno del territorio senese Personalmente, io vivo nella residenza più vicina alla facoltà, vista solo due minuti dalla facoltà, ovvero il mio portone è vicino a quello della facoltà. Ti vedi dalla finestra? Sì. <ride> e, mh, non so, poi comunque, le residenze sono: si crea un bel ambiente all'interno delle residenze perché, come a me, ci sono tanti altri studenti, non solo studenti diciamo fuori sede, ma anche studenti internazionali. Quindi hai la possibilità di conoscere nuove culture, di imparare anche una lingua di fare gruppo con altre persone. A me ha aiutato un sacco perché io quando sono arrivata a Siena diciamo, non conoscevo nessuno, non avevo diciamo, conoscenze. Grazie alla residenza mi sono integrato molto in quello che è appunto il tessuto di una comunità accademica, diciamo quindi facendo gruppo con altri studenti. Bene, grazie Alessandro. Ci sono altri Stefano in linea? Eh, dunque in linea sono molti. No, in linea ah, sì. Ah sì. la signora Vitolo, signorina Vitolo, Carolina. Signorina Vitolo? Sì, eccomi. Ah, Benissimo eh, Buonasera, buonasera. Allora, hai la parola. No. Niente, appunto come scrivevo nel messaggio vorrei avere maggiori informazioni riguardo alla triennale in impresa e sistemi agroalimentari. E oltretutto io nel caso mi iscrivessi sarei studentessa lavoratrice quindi vorrei un attimo capire come funziona per chi eh, si, eh, avrà, eh. avrà anche qui un supporto sicuramente passo la parola per la triennale ai colleghi benvenuti e volevo domandare stefano ma il eh, collega pelliccia è in eh, è in collegamento eh, o no, no? no, non è ah, in no, collegamento va bene, va bene prego, te la parola comunque possiamo dare delle indicazioni anche noi beh, intanto sul, relativamente agli sbocchi professionali, quelli della triennale, soprattutto in questo settore dove eh, c'è appunto eh, il rapporto fra impresa, problemi ambientali sistemi alimentari è chiaramente rivolto soprattutto a chi poi può accedere e vuole accedere nell'ambito di, di questi specifici settori ma anche nell'ambito di pubbliche amministrazioni perché soprattutto nell'ambito del settore ambientale e di sistemi agroalimentari Diciamo vi sono eh, anche nell'ambito degli stessi comuni o nelle quindi in generale delle pubbliche amministrazioni degli, eh, dei, dei settori e delle, so, delle qualifiche che sono collegate appunto al tipo di insegnamento che viene impartito eh, da questo corso di laurea, soprattutto appunto comunque è nelle imprese dove si trova maggiore spazio e collocazione eh, in questo ambito. Eh, per quello che riguarda poi il problema del studente lavoratore, lo studente lavoratore ha anche la possibilità di eh, frequentare il percorso come studente a tempo parziale. Cioè eh, lo studente a tempo parziale ehm, è uno status, diciamo, che si consegue a domanda appunto dello studente che ogni anno può decidere di rinnovare o non rinnovare, che permette di articolare il proprio percorso universitario, anzi l'anno di corso, in due anni. Cioè, vale a dire, faccio un esempio... Eh, al primo anno bisogna conseguire 60 crediti, quindi bisogna sostenere un certo numero di esami, lo studente può decidere di eh, spalmare come dire, il suo percorso universitario in due anni, poi al termine delle quali comunque può anche ritornare nella condizione originaria, per cui di fatto la posizione di studente a tempo parziale è una condizione comunque che a domanda dello studente è eh, reversibile per cui è una scelta di solito così un po' come esperienza personale di studenti ho incontrato che hanno fatto questa scelta normalmente al primo anno non si sceglie direttamente di fare lo studente di intraprendere la carriera come studente a tempo parziale perché perché prima si cerca di sperimentare di verificare anche se diciamo il mondo del il lavoro consente di affrontare lo studio a tempo più o meno pieno, cioè se ci si fa insomma sostenere gli esami. Per cui di fatto di solito lo valutano lo studente a partire dal secondo anno di fare una scelta di questo tipo, mm. tuttavia nulla eh, lo impedisce, appunto nulla impedisce di fare anche questa scelta. Il eh, problema è che ehm... mai si struttura più che sulla la quantità di esami da poter dare l'impossibilità di frequentare. Eh, allora sì. guardi signora io se mi permetti Stefano mi, mi intervengo per tranquillizzarla naturalmente l'opzione che le ha eh, segnalato il collega è un'opzione che lei può utilizzare per l'appunto nell'ambito dei tre anni quando vuole mh, può fare un rodaggio il primo anno e può decidere il secondo o se ritiene chiaramente eh, che il lavoro che sta svolgendo comunque la impegni in modo eh, molto molto importante, beh capisco che questa scelta può essere fatta già dal primo anno però guardi che di studenti lavoratori la nostra università ce l'ha moltissimi e io come collega benvenuti eh, sono della laurea magistrale ma ho collaborato quest'anno proprio nell'espletamento eh, nell di alcuni incontri eh, anche a livello didattico con eh, Arezzo, eh, proprio eh, con la laurea mh, che quest'anno che l'anno scorso era presente l'unica laurea che era presente, quest'anno saranno due ad Arezzo, con l'ambito amministrativo. Bene, eh, ho avuto modo di con, di avere contatti con circa 40 studenti lavoratori, eh, dal vigile urbano al funzionario del comune al, eh, all'impiegato eh, all'impiegato di, eh, di livello C tanto per essere chiari ecco, e queste persone io ho avuto modo di parlarne anche dopo il primo, alla fine del primo anno guardi, fra qualche giorno queste persone faranno un esame mh, eh, specifico, perché? Perché c'è sempre attenzione verso gli studenti lavoratori, perciò laddove è possibile eh, vengono fatti anche dei, eh, diciamo così dei, eh, dei, degli appelli particolari per loro guardando chiaramente anche quelle che sono le esigenze le faccio un esempio abbiamo fatto degli esami a gennaio e giustamente i studenti, ci avevano detto gli studenti lavoratori è possibile metterli verso il fine settimana fra venerdì e sabato e così è stato fatto perciò questa attenzione io la tranquillizzerei signora Vitolo eh, nello specifico ecco, c'è sicuramente eh, chiaramente poi eh, deve essere il tutto studiato insieme, ma uno può, diciamo così, eh, andare incontro alle specifiche e eh, singole esigenze, che poi sono diverse. Lei in che ambito, se mi posso permettere, in che ambito certo. lavora la pubblica amministrazione? No, no, io sono sommelier, lavoro per un'azienda vitivinicola oh. che è anche agrituristica, Bellissimo, perciò chiaramente la nuova laurea nel, nell'ambito agroalimentare sarebbe perfetta, si vestirebbe completamente eh. proprio nella sua... Il tentativo è la... di rispolverare i miei vecchi esami di giurisprudenza e finire... Alta, e finire... Alta, alta, alta, alta, alta, alta, alta, un momento, mi scusi, eh, signora... No, io ho un percorso Perché? a giurisprudenza interrotto da qualche anno. Allora, guardi, le do un'ulteriore informazione che potrà essere utile anche a qualche altro suo collega che in questo momento ci sta seguendo eh, in Google Meet. Eh, se lei ha dato degli esami, magari li ha dati all'Università di Siena o in qualche altra università. Sì, sì, sì ero iscritta a siena sì. ecco ma anche la in un'altra università del nord o del sud o del centro era la stessa cosa eh, lei ha la possibilità di farsi valutare quegli esami nell'ambito della laurea triennale che magari abbraccerà e poi se ne può vedere assolutamente riconoscere guardi, i due docenti eh, preposto a questa attività è un organo che si chiama Comitato per la didattica è un organo paritetico composto da quattro studenti quattro docenti due dei quattro docenti siamo per l'appunto tanto per cambiare io e il collega benvenuti e normalmente noi signora Vitolo facciamo l'istruttoria ecco laddove è possibile e è sempre possibile soprattutto quando il percorso, ripeto è un percorso in ambito giuridico quello che ha fatto lei riconoscere delle, eh, delle materie integralmente o parzialmente guardi, le faccio un esempio per essere ancora più semplice se è possibile, lei magari ha già dato diritto costituzionale il diritto costituzionale l'ha dato però nel 1999 bene, il diritto costituzionale le sarà comunque riconosciuto ma a fronte dei 12 crediti che e a, e sono a, previsti a, mezzo, esatto, eh. Sono previsti come crediti di formazione mh, universitaria per diritto costituzionale, le saranno riconosciuti magari 8-9 crediti e dovrà fare un'integrazione. Una piccola parte chiaramente il titolo quinto della Costituzione se l'ha fatto nel 99. No, no, no io, io, io visto, il titolo quinto l'ho fatto, non so se allora, allora guardi, non dovrebbe nemmeno di questi problemi. Perciò io la tranquillizzerei e la inviterei, eh, visto il caso poi personale, quindi il discorso di privacy noi lo guardiamo con molta attenzione e siamo estremamente corretti da questo punto di vista. Ecco, io la inviterei a contattare o il sottoscritto o il collega benvenuti perché poi tanto l'istruzione della pratica la facciamo noi per avere dei raguagli in merito, mandando magari una mail eh, le mail nostre sono molto semplici, questo lo dico a lei ma lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando eh, in questo momento, è eh, il nome e il cognome del docente, roberto.bentofanini@launisi.it eh, o stefano.benvenuti@launisi.it. In più i nostri numeri di cellulare privati, sia il mio che quello del collega eh, benvenuti, sono senz'altro reperibili eh, all'interno del sito del Dipartimento di Giurisprudenza, non ci disturba ci può chiamare e le possiamo dare proprio nello specifico facendo riferimento al suo percorso, perciò non butterebbe nemmeno il suo percorso invece, eh, di, fare, diciamo. eh, invece <ride> di fare 180 crediti magari ne dovrà fare molti di meno e questo qui credo che sia qualcosa qualche cosa che in qualche modo la potrebbe, la potrà, spero tranquillizzare e magari spronare perché è bello quando uno ha un'idea un del genere la ringrazio grazie a lei altre, eh, altre domande stefano eh, Ora non vedo richieste però potete posso intervenire. intervenire ecco posso intervenire io vedo che ci sono molti studenti eh, guardate una domanda mi faccio io una domanda magari la dovreste fare voi però me la faccio io una domanda perché? Perché è successo, succede un pochino in tutte le scuole dove andiamo, ma proprio poco prima del lockdown, prima della chiusura, diciamolo in italiano, va bene? prima della chiusura noi, io e il professor Benvenuti, eravamo invitati al liceo eh, Virgilio di Mantova. Uh, un liceo classico con altri percorsi formativi artistici, linguistici e quant'altro uno dei licei più importanti della Lombardia e per l'appunto ci è andata bene perché siamo riusciti a ritornare indenni da questa, da questa uh, missione detto questo mi ricordo che eh, uno studente e una studentessa abbiano avuto modo di domandarmi ma per entrare a, a giurisprudenza occorre o non occorre eh, fare un eh, test di ammissione? Allora, per, magari lo sapete tutti però mi permetto di ricordarlo ancora una volta il test di ammissione universitario è obbligatorio per legge ma esistono test di ammissione eh, di due tipi quelli che sono preclusivi, faccio l'esempio di medicina, eh, faccio l'esempio di professioni sanitarie, faccio l'esempio di farmacia, dove uno dà il test e può entrare, o può, nazionale, può entrare, può entrare, o può non entrare. Ma tutti gli altri dipartimenti sono comunque eh, tenuti a far effettuare alle matricole Uh, il test universitario che non è preclusivo che cosa vuol dire non è preclusivo nel senso che uh, una persona uh, può non superare l'esame ma iscriversi normalmente può dare gli esami e allora come compensa questo debito iniziale attraverso delle letture, attraverso degli approfondimenti che la commissione, che è composta per l'appunto dai docenti del Comitato per la didattica, possono indicare, perciò superare, superare un gap di, eh, di ingresso. Però ricordatevi che il test ammissione comunque deve essere fatto e deve essere superato. Quindi eh, c'è il modo chiaramente anche per prepararsi. Eh, noi proprio a, a Siena abbiamo anche pensato a degli strumenti per poter in qualche modo agevolare la preparazione a questo test. E in tal senso passerei volentieri la parola al collega benvenuti. Sì, proprio per il test, ora io avvierei, vi farei vedere un te, un, una pubblicazione che eh, consente agli studenti effettivamente di eh, potersi preparare al test di ingresso a giurisprudenza. Eh, un attimo solo, ecco è questa, è visibile, chiedo se è visibile, Roberto è visibile, è visibile, è visibile, è visibile. È visibile. Si tratta di questo volume verso giurisprudenza che è edito dalla casa editrice Giappichelli di Torino e che appunto contiene anche un prontuario di 700 domande e risposte che sono utili proprio per la preparazione al test di giurisprudenza. Eh, questo, questo volume può essere eh, acquistato eh, anche online tramite appunto il sito della Giappichelli Editore oppure anche tramite che so, vi sono alcuni strumenti privati, o Amazon o altri, insomma, dove è possibile reperire questo volume utile appunto alla preparazione del test di accesso che, aggiungo, eh, verrà eh, effettuato nel mese, eh, all'inizio dei corsi, per cui alla fine di settembre, primi di febbraio è indicata la data prima di settembre scusami anni, Stefano primi di settembre, fine di settembre, primi di ottobre e poi la Se seconda tornata febbraio, febbraio, febbraio, febbraio, febbraio, eh, febbraio, eh, la seconda febbraio. tornata a gennaio-febbraio sì, sì, sì, scusate ho, ho, ho, mi, ecco questo, uh, questo, questo test è composto da 30 domande a risposta multipla e, e di queste 30 domande bisogna dare eh, 18 risposte esatte per cui chi non supera il test, come ha detto il collega eh, sarà tenuto a svolgere un'attività didattica integrativa sulla base appunto di quello che verrà eh, indicato appunto dopo il test agli studenti che non lo dovessero superare ma noi auspichiamo che tutti riescano comunque felicemente a superare il test anche perché in questa maniera potranno iniziare la carriera universitaria tranquillamente senza nessun ulteriore adempimento Perfetto, delle domande? Ecco Altre domande? Ci sono studenti potete intervenire? Eh? Altrimenti direi che darei sì, la parola sorella. agli studenti tutor. Sì, sorella, mi, scusi, mi scusi, volevo fare un intervento, volevo semplicemente Prego, ricordare portate. soprattutto agli, agli studenti che è possibile consultare direttamente noi studenti tutor eh, consultando le pagine social Ottimo. sia di Facebook che Instagram, infatti siamo perfettamente attivi anche soprattutto in questo periodo di, di emergenza. Quindi per qualsiasi dubbio o problema dovesse esserci o anche dubbi riguardanti l'immatricolazione o altri ulteriori chiarimenti. siamo disponibili quotidianamente sulle pagine Instagram e Facebook del, del tutorato. Molto bene, Francesco è un altro studente tutor, eh, si sente dall'accento, da dove vieni non mi ricordo Francesco. Siciliano, sì. Ecco, siciliano. vedete, noi si spazia così. Il nostro, il nostro, I nostri confini vanno, spaziano dalla Sicilia alla Val d'Aosta e all'Alto Adige, perciò assolutamente. Ecco, quello che, sta, che ha detto Francesco è molto importante, perché guardate, in questo periodo, in questi mesi eh, nei quali siamo stati costretti eh, a una reclusione fra virgolette forzata l'università di Siena non si è mai fermata questo tenetelo presente anche questo eh, fa comprendere l'impegno dei docenti e degli studenti tutor che sono stati sempre e comunque raggiungibili perciò ecco quello che stava dicendo eh, il nostro studente tutor, Francesco Cutaia, è molto importante. Potete rivolgervi eh, a loro, ai nostri, alle nostre studentesse, ai nostri studenti eh, tutor, per avere anche le risposte su casi che vi possono sembrare, diciamo così, eh, secondari, ma che poi alla, alla fin fine, come dicevo all'inizio del mio primo intervento, possono risolvere il percorso universitario. Quindi grazie Francesco per questo eh, intervento. Sì, vorrei aggiungere. Ecco, aspetta, una... aspetta, scusami Stefano, c'è la signorina la Giulia, poi c'è un'altra, un'altra Adriana che eh, vorrebbero fare delle domande. Vai Stefano. Prego, prego, intervenite pure eh, la signora Pasqualoni. Sì, buonasera. Uh, io volevo sapere una cosa, oh, sono una studentessa dell'Istituto Redi di Montepulciano e ho già passato il test, volevo ah. sapere se devo presentare, cioè, al momento dell'iscrizione pre devo presentare qualcosa che attesti che io l'ho già passato oppure… Ma uh, scusa mi ha ricevuto, il, ha ricevuto il certificato che hai superato il test e le arredi? Sì, sì. Perfetto. Consegni quella al momento in cui te puoi fare la preimmatricolazione subito. Innanzitutto, comunque al momento dell'immatricolazione, presenti anche la certificazione. Che comunque in copia eh, noi abbiamo, quindi stai tranquilla. Anche se la perde, non succede assolutamente nulla. Lo presente te sei esentata dal fare il test perché sei già ammessa tutti gli effetti quindi non devi né pagare né fare il test questo lo dico per altri studenti magari che ci stanno ascoltando noi facciamo i test un po' in tutta Italia veramente dalla Sicilia fino alla Lombardia e oltre eh, quest'anno ci siamo dovuti fermare nonostante siano fatti un, eh, quasi 2000 test eh, in Italia però ci siamo dovuti fermare per ovvi motivi tecnici eh, ai primi di marzo. Quindi per quanto riguarda la signorina del Redi di Montepulciano stia tranquillissima Giulia eh, lei è già a posto non a deve bene. fare nient'altro si preimmatricoli e poi si immatricoli eh, sì. ad agosto e l'aspettiamo volentieri va bene? bene? Grazie. C'è la signorina o signora Adriana Fabrizi Sì, salve a tutti, buon pomeriggio Buonasera, Te... Buonasera. Sì, sono Adriana Fabrizi e frequento il quinto anno di liceo linguistico a Città della Pieve, in provincia di Perugia, e volevo chiedere, da un punto di vista disciplinare, con quali principali differenze vengono affrontate le discipline che accomunano sia una laurea magistrale che triennale? Prego Stefano. Sì, dal punto di vista, se ho capito bene la domanda, lei voleva sapere dal punto di vista il modo in cui viene affrontata la disciplina, chiaramente le sì, singole le discipline vengono affrontate anche tenendo conto del numero di crediti per i quali sono previsti certi tipi, cioè per quelle determinate materie. Faccio un esempio, mettiamo che nella laurea magistrale l'esame di diritto costituzionale è un esame da 12 crediti e invece nell'ambito della triennale fosse un esame da nove crediti, ovviamente il programma è un pochino più ridotto, in quel senso è diverso l'approccio, ma dal punto di vista e quindi anche sui contenuti, perché è evidente che nelle lauree triennali cioè i contenuti dei corsi, delle singole materie, sono indirizzati all'approfondimento di quelle tematiche che sono utili per quel tipo di percorso formativo, ovviamente. Nell'ambito della laurea in giurisprudenza il discorso è ancora più ampio perché è chiaro che la laurea in giurisprudenza eh, non privilegia un settore disciplinare rispetto ad un altro, in realtà nemmeno le triennali lo fanno, però nelle triennali c'è un indirizzo più marcato, diciamo più immediatamente eh, percepibile. Nell'ambito della laurea in giurisprudenza vengono affrontati tutti i settori, tutte le materie, quindi tutto quello che è utile poi per il futuro giurista e lo studente. Ah, quindi però l'opportunità anche in quel caso di indirizzare il proprio percorso, di approfondire comunque i settori che sono più di, eh, di, di suo interesse e quindi in questo modo con le materie a scelta si costruisce diciamo, un proprio percorso formativo che però è interamente strutturato e ha come base concreta il piano di studi ministeriale che è previsto per la laurea appunto in giurisprudenza. Nelle lauree triennali c'è un percorso di base anche nelle lauree triennali c'è la possibilità di inserire materia scelta, in numero inferiore rispetto alla laurea magistrale, però c'è questo tipo di possibilità, però ecco la differenza sta nel fatto che nella laurea triennale c'è un indirizzo più specifico per cui come dicevo prima, eh, soprattutto al terzo anno, i tre percorsi, i tre indirizzi sono diversi perché è evidente che nel settore che so per consulente del lavoro nell'indirizzo per consulente del lavoro ci sono alcuni insegnamenti che non sono presenti in ambiente in impresa ambiente servizi agroalimentari oppure altri insegnamenti che non sono presenti in amministrazione sicurezza e servizi al territorio ecco in questo senso c'è una differenziazione ma dal punto di vista Appunto della eh, comunque dell'efficacia eh, dell eh, di questo tipo di percorso. Beh, il percorso ha efficacia perché è tarato in modo tale da consentire una formazione ottimale in quel particolare specifico ambito. Ecco, non so se ho risposto, se era questa la domanda, sì, se sì, ho sì, risposto sì, in modo sì, esauriente. La ringrazio, C è C è Valentina Usai. Una... Sì, salve, sono salve. Valentina, frequento il quinto anno del liceo scientifico a Prato, in Toscana. E in seguito a questa domanda eh, che aveva fatto Adriana, volevo sapere nello specifico quali erano i corsi formativi opzionali che lo studente può intraprendere in seguito. Scusa Valentina, ma il tuo liceo qual è? Il Copernico? No, il Ciconnini, Convitto ecco, Ciconnini. Noi, noi eravamo al Copernico. Benissimo, va bene, <ride> sì. ottimo. Fai pure la domanda. Per quanto, sì. Questa domanda per quanto riguarda eh, la giurisprudenza. Magistrale? Sì, per la magistrale. Sì. Ma guarda, eh, dal punto di vista eh, numerico la scelta è estremamente ampia perché abbiamo materie opzionali che riguardano tutti i settori. Quindi... Che so tanto per, per fare un esempio nell'ambito che so del diritto amministrativo nel settore del diritto amministrativo e quindi del diritto processuale anche amministrativo c'è cioè il diritto degli enti locali poi che so c'è cioè il diritto eh, dei servizi pubblici eh, e poi ce ne sono altri due o tre insomma in solo in quel settore capito per cui abbiamo decine di materie opzionali, ecco, quindi che, eh, che sono un po' in tutti gli ambiti dello studio, anche nell'ambito storico, filosofico, eh, economico, che so, eh, obbligatorio è economia politica, no? che è la materia obbligatoria, però se uno studente gli interessa quel settore, che so, può sostenere un esame diverso, tipo ad esempio economia aziendale. Ecco, ci cioè sono diciamo varie opportunità e vari percorsi nel piano fra l'altro verrà pubblicato fra un po' il eh, nuovo notiziario studenti nel notiziario studente sono elencate tutte le materie quindi tutta l'offerta didattica che è presente nel nostro dipartimento quindi potrai vedere quante sono e di che tipo, insomma sono un po in tutti i settori sono tantissime. posso un attimo professore? prego, prego vai eh, per rispondere alla domanda di Valentina, eh, tutte le informazioni in maniera chiara sono presenti nel notiziario che diceva il professor Benvenuti, che puoi trovare sul sito di GIUR, basta digitare di che sta per Dipartimento Giurisprudenza e lì trovi non solo il notiziario degli anni precedenti, che può essere già un buon vademecum per quello che sarà quello dell'anno a venire, ma anche l'organizzazione di tutti i singoli anni, perché le materia scelta che sono 5 si dicevano sono ripartite in maniera diversa a seconda del piano di studi che ex ufficio ti viene dato direttamente dal, dal Dipartimento, quindi DGUR, che sta per Dipartimento di Giurisprudenza. Gran parte delle informazioni si trovano lì con una facilità disarmante. Eh sì, eh. Di eh. sì, sì, di sì, sì basta, digitarlo, basta digitarlo su Google, si trova facile. Poi appare, infatti, Perfetto. Ci sono altre domande? Curiosità? Forza ragazzi, approfittatene. Ci sono gli studenti tutor e vogliono intervenire? Come Qui vedo una, un, una chat di, di Marco del De Carolis, la vedi te? Perché non, non, la, vedo non, la, vedo. Io. non la vedo nemmeno io tutta, però vedo il nome. Marco, sei in collegamento? Marco? Dunque abbiamo. Fatto... Ecco, eccomi, eccomi. Ecco. Avevo, avevo dei problemi col collegamento. No, dicevo a quest'ultima ragazza che aveva fatto questa domanda per quanto riguardava le materie a scelta: che eh, in aggiunta a, appunto a quella ventina o più che sono proposte dal dipartimento, eventualmente possono essere inserite nel piano di studi anche materie di altri corsi di laurea e laurea eventualmente. Quindi, quindi cioè, la, la scelta insomma, si amplia ulteriormente sì, era sì, solo, sì. solo per fare questa precisazione, una giusta. Precisazione Marco, anche se dobbiamo ricordare che in questa ipotesi lo studente dovrà chiedere chiaramente al comitato per la didattica. Sì, se sì, naturalmente. Per... È molto, diciamo così, lontano dal giurisprudenza. No, è chiaro, ma infatti sì, eh. facevo riferimento a ambiti comunque affini. Insomma, no, però... comunque a fini. Una, una precisazione Marco non giusta, giustissima perché mi è successo a me di avere una, una studentessa che voleva approfondire il settore antichistico perciò lui aver dato storia di diritto romano persone in esame, persone in famiglia di diritto romano voleva dare storia romana e la voleva dare a lettere ed è stata autorizzata naturalmente perciò sì, sì. sono percorsi che possono ha fatto benissimo a precisarlo è un'ulteriore possibilità che viene offerta ai nostri studenti sì. vorrei aggiungere sul tutorato una cosa che non abbiamo detto eh, qui ehm, avete conosciuto gli studenti tutor, eh, quindi studenti eh, a tutti gli effetti che svolgono questa attività appunto di supporto, però bisogna anche aggiungere che anche i docenti sono tutor, infatti sì. al momento dell'immatricolazione, poco dopo l'immatricolazione, eh, ogni nuovo iscritto, ad ogni nuovo iscritto verrà assegnato, indicato un nominativo del proprio docente tutor, cioè di un docente che potrà essere a disposizione può essere contattato tutte le volte in cui lo studente ha qualche problema e necessita appunto di una risposta quindi anche una sorta di tutorato personalizzato svolto da parte degli stessi docenti oltre che dagli studenti tutor per cui diciamo è un'intera come dire, è una macchina organizzativa, quella del tutorato, che ci sentiamo di dire che a giurisprudenza nello specifico funziona molto bene. Funziona molto bene in tutto l'Ateneo, devo dire, perché è stata organizzata veramente ormai da anni ed è implementata ogni anno, diciamo, è anche ulteriormente valorizzato questo servizio di tutorato. Però ecco, bisogna anche sottolineare questo aspetto che non, mentre gli studenti tutor sono presenti ovviamente comunque anche in altri Atenei, ecco questo tutorato personalizzato, cioè l'affidamento ad un particolare docente di un particolare studente, è una caratteristica propria del nostro, eh, del nostro dipartimento. Bene, altre domande ragazzi? Dunque del test d'accesso abbiamo parlato, L abbiamo parlato, per cui eh, ci sono altri studenti presenti. Vedo eh, se eh, ci sono altre domande, noi rispondiamo molto volentieri e eh, siamo a disposizione. Possiamo ri ripetere eventualmente sulle prematricolazioni che sì, sono sì, Se detto eh, all'inizio qualcuno è intervenuto, è entrato in questa aula virtuale più tardi, le pre-immatricolazioni sono già aperte, ci si può pre-immatricolare eh, entrando direttamente nel sito web dell'Ateneo www.unisi.it e in questa maniera la procedura può essere effettuata interamente online e così appunto si alleggerisce anche il percorso che poi al momento dell'immatricolazione che avverrà a partire dagli, dal mese di luglio, quindi verso al termine dell'esame di maturità, mi sembra inizino le immatricolazioni il 23 sì, luglio. Sì, nella seconda, metà, nella di seconda luglio. metà di luglio inizieranno le immatricolazioni. Chi ha già fatto la preimmatricolazione? Diciamo, è a metà dell'opera e quindi ha anche eh, diciamo un percorso più agevole. Comunque, tutto in realtà tutto è abbastanza semplice e intuitivo vi è poi la possibilità di rivolgersi anche agli uffici, all'ufficio per le relazioni con il pubblico, c'è anche un numero verde che si può consultare e comunque l'ufficio orientamento di Atene è a disposizione per Beh. dare informazioni in questo, su, questa, su questo ambito. Bene, a questo punto se, se non ci, non ci, ci, ci sono, sono altre domande, altre curiosità? Allora, guardate, prima di chiudere, eh, sono le 16 praticamente. Eh, prima di chiudere diamo eh, nuovamente i nostri recapiti. Una domanda sì, da signora d Agnese, d Agnese, dalla signora eh, uh, Dagnese, dalla signora Francese. Prego signora. Eh, niente, Mi veniva in mente questo test per l'accesso, eh, si potrebbe fare come appunto nel, nel mio caso anche al quarto anno, anche per valutare i fini dell'orientamento oppure è riservato solo ai ragazzi del quinto? Purtro... No purtroppo, è riservato solamente ai ragazzi del quinto signora eh, e per un motivo molto semplice perché è un vero e proprio atto ufficiale, perciò quando noi lo facciamo l'avremmo fatta a Montesilvano senza andare tanto lontano per rimanere in Abruzzo, ecco come abbiamo fatto l'anno scorso, facciamo il test e a Valenza ufficiale, come se fosse stato fatto a Siena, né più e nemmeno viene fatta la presenza dei do, di docenti universitari dell'Università di Siena, nello specifico eh, il sottoscritto e il collega e chi lo supera, chiaramente come è successo, come eh, ricordava la, la signorina che ha fatto l'Istituto Redditi di Montepulciano, è diciamo così... Eh, a posto, non deve più ripeterlo. Eh, Se ecco il testo che ha suggerito il collega può essere un testo eh, che fa comprendere quali possono essere le difficoltà di questo eh, diciamo così, esame di ammissione, test ammissione o test, ammissione, o test eh, di autovalutazione, chiamiamolo come vogliamo comunque il senso è quello. In quarta, noi possiamo farlo, e l'abbiamo fatto in alcune scuole, signora, ma eh, su richiesta del, dei dirigenti scolastici come simulazione, però eh, in quel caso lo facciamo cartaceo, l'abbiamo fatto per esempio a Nuoro, dove siamo stati invitati ai licei di Mu, Nuoro, alla liceo classica a Sproni di Mu, Nuoro, eh, e abbiamo fatto in forma sperimentale eh, un, eh, diciamo così, un pretest ai ragazzi di quarta in cartaceo, non con 30 domande, ma perché si rendessero conto un pochino delle difficoltà. Però il testo ufficiale è riservato solo alle studentesse e agli studenti di quinta. Grazie a lei, signora. Grazie. Grazie a lei. Allora, come stavo dicendo prima, se non ci sono altre domande, diamo nuovamente... Diamo nuovamente i nostri riferimenti. Eh, potete contattarci senza nessun problema eh, mandando una mail al, eh, ai seguenti indirizzi: roberto.tofanini.it, stefano.benvenuti.com. Eh, come dicevo prima, i nostri numeri di cellulare sono comunque a disposizione. Eh, comunque lo diamo tanto non c'è nessun problema il mio è 338 7588 780 il numero del collega è 347 7419 1 no. Uno... no no sbagliato sbagliato, sbagliato. <ride> ho sbagliato 5 45 eh. 47 02 09 eh, 02 02 02 02 oh, 02. oh signore, 02 02 02 02 02 02 02 in più, ecco, una indicazione ulteriore magari, questo sì eh, sia il collega benvenuti che il sottoscritto fanno regolari ricevimenti via Skype naturalmente eh, in, in giorni che sono indicati nella pagina docente facilmente reperibile all'interno eh, del sito universitario perciò, diciamo così, siamo a tutto tondo a vostra disposizione per i ragazzi che fanno quinta si comprende ora le preoccupazioni siano rivolte all'esame di maturità, però se qualcuno a volte ha necessità di parlare di avere ulteriori informazioni parlo per me ma parlo anche per il collega siamo sicuramente disponibili Stefano bene, allora eh, intanto ringraziamo della partecipazione ecco, scusami, eh, giustamente giustamente Antonio diceva anche gli studenti tutor sono a disposizione mi scuso, ah, certo. mi scuso Antonio, parla e eh, di come si, eh, potete essere facilmente raggiungibili, fai tutto quello, eh, di tutto quello che vuoi. No, no, considerando il fatto che so quanto può essere utile, perché a settembre non pochi ragazzi sono venuti lì anche al banchetto quando prima dell'emergenza ci interfacciamo di persona, so quanto può essere utile togliere ogni eventuale dubbio su come potrebbe essere la vita a Siena. C'era una ragazza che prima è intervenuta perché ha detto che la sua aspettativa è quella di anche spostarsi da casa, per lo più siamo tutti di giù, tutti del centro tutti fuori sede indipendentemente da dove si, si venga e quindi può essere utile anche interfacciarsi con un coetaneo per tutto l'aspetto della vita a Siena con Whatsapp si fa subito, si scambia un messaggio o con la mail istituzionale come diceva Francesco prima si trovano facilmente i recapiti sulla pagina Facebook e Instagram del tutorato una ah, allora, nostra pagina benvenuto hai ragione assolutamente cioè, può essere utile a loro insomma a me fu, fu allora, utile il no. primo anno ecco. io un'ottima oh. indicazione Antonio perciò sfruttatelo diciamo sia io che il professor Benvenuti sfruttateli no, sfruttate i nostri tutor che sono bravi e sono sempre a disposizione e vi sapranno dare un, un supporto importante questa è una raccomandazione che facciamo a tutti quelli che sono in collegamento e ditela anche ai vostri amici eh, per qualsiasi cosa Potete rivolgervi a noi o agli studenti tutor, noi siamo a vostra disposizione. Prego, Stefano. Sì, dicevo, siccome ci sono ancora molti studenti collegati, eh, sarebbe interessante sentire anche da dove ci eh, chiamano. Da questo, questo è un cursivo interessante, per cui vediamo un pochino, chi ha eh, eh, qui la signorina Fabrizia era entrata l'altro. Ecco, la signorina Baldanzi, Alessia, c'è lei? Oppure c'è il sosimo? Eh, non vi vergognate, Caselli, entrate, senza non problemi. Vi, intervenite pure, aprite il microfono e potete interagire con noi. Guardate, questa richiesta che vi facciamo è per farvi comprendere come, e questo è stato detto anche dagli studenti tutor, come l'ambiente sia un ambiente eh, ospitale. Spetta anche a voi però fare un passettino, perciò magari, anche se non avete domande, presentatevi, questo ci fa sicuramente piacere. Ecco, qui c'è una persona, però non, non vedo. vedo un agi Stefano eh, no, no, no, non so ora io intanto